Gioco a premi. La ruota della mente si ferma sulle lettere di altre soluzioni, non presenti nelle scene in studio, ma esistenti in uno dei miei tanti presenti per altrettanti futuro. Il gioco consiste nel trovare soluzioni per le lettere che ho. Mi porto con me. Mi voglio interessare. Voglio interessare a me stesso, darmi il buongiorno, ma non subito, accompagnarmi agli appuntamenti illuminando il buio, ascoltarmi senza impressioni, pieno di passioni, parlarmi come il migliore amico appena conosciuto, essere il vento del mio volo. Raggiungersi. No. No fare finta già sia dopo. Davvero, ora è dopo. E io sono quello lì che mi immagino. Parole da salvare. Che le parole in dolce apnea si depositino sul fondo dei miei abissi. Se davvero terrò l'oro, uscirò allo scoperto pur di salvarle, o le farò morire di morte silenziosa. Pensiero vivo. Basta inseguire qualcosa che non esiste. Ciò che devo fare è vivere sensazioni impossibili. Sogni particolari. Gli innamorati si toccano senza sentirsi, come cosa sola, e si sentono senza toccarsi, come se insieme fossero tutte le cose. Il tempo del cuore. Un giorno da quando ti ho incontrata, è passato un giorno. Un giorno di tanti anni fa. Antichi ancora. La vita ha origine da un peccato. Un peccato è non viverla. Io sono un frutto. Quel frutto conteso dalle bocche del bene e del male. Raccontatemi il finale. Io vado a seminare. merci. È il prezzo a dare valore alle cose. Oggetti gratis possono farsi in mille pezzi senza spezzare il nostro cuore. È il passato a dare valore alle persone. Persone non conosciute o appena sfiorate possono sparire per sempre senza spezzare il nostro cuore. Quanto vuole questo passato per farmi guadagnare? Libero questo presente. Eletti. Sapere definire l'amore è essere Dio, che mai ha scoperto come prevenire alla vita. Missioni indigene figli non nostri, per sentirci in diritto di farne chi ha cavie per sperimentare la nostra sete di potere. Non ti intormettere, padre. Hai una famiglia cui pensare. Primo passo. Portare chiese, moschee, sinagoghe a livello di riserve indiane. Poi discutiamo da che parte sta Dio. Scomparsi. Ciò che gli occhi mai avrebbero pensato. Parole impossibili da dire alla mente del cuore. È un giorno senza fine, un giorno in cui anche Dio ha smesso di andare in chiesa. Camaleonti. Nulla cambia. Nulla è come sempre. E l'anima è l'ultima a sapere.